Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi vi fermerà la vera? Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Dormiti show. Gianni, secondo me questa sarà la tua puntata preferita perché Trek ha deciso di condividere con noi la ricetta segreta dello slogan. Sì, facciamo lo slogo, non vedo l'ora di mangiarlo, inizio dal cioccolato così eh, vi dico Non so. toccarlo, Gianni. Eh, ma devo far sapere se è buono. No, sicuramente è buono, non serve che adesso tu lo assaggi. Uffa, va bene, aspetterò. aspetta. Aspetta. ce la faccio. Allora, gli ingredienti che ci servono sì. sono 550 g di cioccolato, Guardate. 20 g di burro sì. e 100 g di riso soffiato. Ah ok, allora un secondo così spiego ai bambini. Allora, bambino cosa dovete fare sul riso soffiato e io lo so prendete il riso soffiato lo portate così e fate cosa stai facendo Gianni? E già da non mi disturbare non vedi che sto facendo il riso soffiato? ma, ma non serve che ci sappi sopra è già soffiato il riso è già soffiato il riso? eh sì non serve che ci sappi sopra e eh, pensavo di soffiare Nonni, allora, invece, mi raccomando, dovete avere sul tavolo sì, prima di iniziare sì. una terrina. La terrina. Questa qui è una terrina. Ah, Un contenitore. È. Ah, ok, è. ok, una ciotola. Una ciotola, una terrina. Poi ci serve una paletta per dolci. E ce l'abbiamo! E ce l'abbiamo! Un cucchiaio. E ce l'abbiamo! La carta da forno. Ma come la carta da forno? Questa è chiaramente la carta per disegnare. Dobbiamo fare un disegno? Non serve per disegnare questa carta. Bene. E poi ci sì. serve un contenitore. Ok, e ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo, perfetto. Allora adesso possiamo iniziare. Ok, cosa facciamo? Per prima cosa sì. mettiamo il cioccolato sì. dentro la nostra ciotola. Ok, va bene, vai tu. Vuoi assaggiarlo? No! Aspetta! Allora, mettiamo dentro, ok? Ok! Poi prendiamo il burro, vuoi metterlo tu? Sì! Ma non così, ah. di prendere il piattino, Sì. e lo porti piano dentro eh, Con più delicatezza, vero? Ok, però. scusate! <ride> Bravissimo! Ok! Adesso mettiamo tutto quanto all'interno del fondo microonde. Ok. okay. Quindi lo apriamo. Giustissimo, apriamo. La temperatura non deve, essere, eh, non deve essere elevata. Deve giusto? essere una temperatura media. Okay. ok. E di minutaggio, quindi di minutaggio mettiamo... Due minuti. Ah, due minuti? Ah, è poco. Sì, è pochissimo. Proviamo a metterlo per due minuti e poi controlliamo se si è sciolto. Perfetto! È pronto! Allora, è adesso pronto. possiamo tirarlo fuori allora, eh? e controlliamo un attimo. Uh! Non farlo cadere, eh? eh? Sì, attenzione perché è un pochino scorta, quindi mi raccomando... Allora, ok. adesso, sì. per controllare se, se è Si usa davvero, il dito e si assaggia. No, col dito! Si prende la paletta per dolci sì. e giriamo. Ah, ok, si mescoliamo, mescola. Mescoliamo, mescoliamo e vediamo se è cremoso. Allora nel caso in cui non fosse cremoso sì. si rimette dentro il forno microonde per qualche secondo. Ok così si scioglie perfettamente. Okay, allora qua mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo, ok adesso Sì. è la parte che secondo me ti piace di più questa. Sì, ovvero mettiamo il riso soffiato dentro. Esatto! Allora chicco allora, per chicco. lo metti tu e sì. io mescolo intanto o, o mescoli tu e lo metto io? No lo metto io. Ok però così no Johnny se no ci impieghiamo 3.000 anni. Eh ma devo contarli. Ma a contarli? Bisogna ah no. metterli tutti dentro! Li abbiamo ok, capisati. vado! No, attento che cadono! Piano, piano, piano! Un, un pochino più veloci? Ok! <ride> Senza farli cadere! Li stai facendo Quali cadere però? tu! Tu li stai non facendo cadere! Non puoi sempre incolpare me! <ride> tu li stai facendo cadere! Per le cose cadere. che fai tu! Non è vero! Bravissimo! Ma davvero tutto? Tutto quanto, perché l'abbiamo pesato! Ah, giusto! Cerca di metterlo al centro, così non, non cade! Vuoi continuare tu a girare? Io lo metto? Dai, va bene. Così facciamo un po' di... un po' cambio. Tieni. Attento a non farla uscire fuori no, però. Hai visto per caso uscire qualcosa no. fuori? No, è allora? Sì, mi stai sforcando, <ride> Gianni. Ah, scusa. <ride> ah, ma è facilissimo. Potete mescolare farlo anche voi, bambini. Non, im sì. non immaginate quanto è bello mescolare. <ride> Pensavo fosse più duro. Così potete aiutare la mamma o il papà. Esatto. Ok, mettiamo ancora questo e l'abbiamo mm, finito wow. Ok Vabbè, io direi che... Ecco, eh, adesso sono diventati tutti belli colorati Ok, Perfetto, ora. adesso... Indovino Vediamo Carta da forno nella... Eh, questa cosa quadrata Bravissimo Hai visto? Allora Si esatto. fa così ai bambini, voi ne prendete un pezzo No! Aspetta noi prendete un altro pezzettino e andate a, a ricoprirlo. Ma no, non si fa così, perché sennò, sennò poi... Non ne fammi... faccio io. No, Johnny, no, non si fa così. Così? Perché altrimenti se tu metti tutto l'impasto all'interno con la carta così, diventa tutto Tutto amalgamato ah, male. Ah, ok, ti quindi... Ti mangi mi... la carta praticamente. Eh, in effetti non è molto buona. No. Ok, quindi, quindi, allora, quindi... Sposta quella carta lì. Devi prendere la carta da forno, un bel pezzo, che copra tutto quanto qui. Ah, ok, tipo Bravo, tipo così. lettino? Tipo sì. Tipo un lettino. Tipo un lettino per il nostro dolce. Eh sì, perché poi va messo a riposo e quindi c'è bisogno di un lettino. Allora, io sistemo questo sì. e intanto tu sì. fai una cosa molto importante. Assaggio. No, non no, ancora non si assaggia. Una cosa molto importante, devi versare sì. tutto quanto qui dentro. Senza rovesciare niente però, mi raccomando, state attenti anche voi a casa. Va bene. Quindi... Ok, devi... Versarla così. Ah, ok. È un pochino più facile, no? Sì, fa. Ok, mi raccomando, devi versare tutto quello che c'è qui dentro. E lo sto facendo. No, no, stai facendo bene. Devo dire che questa volta ti stai impegnando. Eh, senza sì. fare troppi danni. Non li ho ancora fatti. Mi raccomando, ok. Ok. Ok. Poi pulisci bene la palettina. Mangio. <ride> non mangiarla. Eh, ma quando si mangia poi? Dopo, qui... dopo, quando hai finito tutto quanto puoi mangiarla. <ride> bravissimo ok allora con il cucchiaio bisogna lisciare tutto quanto in modo che, ah, che diventi okay, ok ok che diventi okay. omogeneo esatto e, e dopo cosa dobbiamo fare si mangia così così eh, caldo no adesso che l'abbiamo ben spianato sì. lo teniamo a riposo a temperatura ambiente per 5 ore vedete adesso è così Ah, ok, quindi. Per 5 quindi ore lo non... teniamo a riposo Lo mettiamo a fare la nanna per 5 ore Esatto, temperatura ambiente E okay. poi sarà pronto per essere mangiato Pff, Ma quanto ci vuole Giada io non è che posso aspettare 5 ore così tante O magari fino a domani mattina per poter mangiare lo slogan. John io lo sapevo che tu eri così impaziente di mangiare eh, lo quindi? slogan. E l'ho preparato prima Davvero? Sì così è già pronto Questo è un bellissimo regalo Vuoi vedere il risultato? Sì Ecco qui. Wow! Buonissimo. Hai visto? Sì, eh Quale pezzo scegli? Allora, i miei sono tutti questi che mi mangerò piano piano, il del solito goloso. Te ne ho lasciati due. Sto scherzando, Giada sto scherzando, è tutto nostro, facciamo metà, metà col cioccolato e metà col pistacchio. Va bene, allora e assaggiamo. Pronta? Allora io prendo questo pezzetto qua. Va bene. 3 2 1. Mm. Eccoci amici, è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! Ci sono arrivati tantissimi disegni e foto! Eh sì! Allora, questa volta inizio io, Johnny. Va bene? Allora, il primo disegno, che è questo qua, ce l'ha mandato Matteo Rebecchi. Che meraviglia! E ci ha scritto Ciao Gianni e Giada, sono Matteo, sì. ho sei anni, abito a Soragna, in provincia di Parma, e vi seguo sempre. Siete molto carini Grazie. e mi fate molta compagnia in questo periodo. Grazie. Vi mando i miei disegni e spero possiate farli vedere in puntata. Grazie tante. PS, se li fate vedere mi potete avvisare prima? Grazie mille, un bacione. E noi ti avvisiamo in questo modo. Ecco qui il tuo fantastico disegno. Ok, um, Gabriele, Adriano eh, ci mandano questo simpatico disegno ciao Gianni e Giada siamo Gabriele Adriano siete fantastici e vi inviamo i nostri dis i disegni nella speranza che possiate farli vedere nello show un bacione grande a Giada e un pugnetto a Gianni <ride> grazie <ride> grazie, grazie, mille. grazie mille fammi leggere Adriano mi piacciono i gorniti e il Lord Mecha, adoro Giada e Gianni grazie grazie, grazie, grazie grazie davvero bellissimo Adesso è arrivato il turno di Riccardo Commisso e ci scrive Ciao Gianni e Giada, sono Riccardo, ho 5 anni e sono di Bruino Vi seguo sempre e mi diverto tantissimo con voi A me piace tanto Lord Carrion e i Gormiti del Fuoco Oggi <ride> però invio il soldato d'Arkans ah, Vi mando un grosso abbraccio Riccardo, ah, ed ah. eccolo qui Ma prima di leggere, hai capito? Quindi lui è innamorato di Lord Carrion, ma ci manda un cattivo Bravo, sì. però è molto bello Darkham, eh. Um, proseguo con... Questo bellissimo disegno E noto già il mio cappellino All'indietro che io amo Leonardo ed Emma um, Ciao siamo due fratellini Che adorano i gormiti Io sono Leonardo e gioco tantissimo con i gormiti Sto insegnando come farlo anche ad Emma, mi piace tanto, Bravo. viva i gormiti! Grazie, ha disegnato Johnny e Giada. Grazie mille! Grazie mille. E invece Tommaso ci ha mandato una foto, questa qui, guarda wow. quanti gormiti che ha! Proseguo io? Sì. Gabriele Arrigoni wow. e ci scrive, ci scrive una super dedica, cari Giade e Johnny mi chiamo Gabriele ho 5 anni, scrivo dal Bisola superiore in provincia di Savona, seguo sempre il vostro show con la mia mamma e il mio papà, mi piace davvero tanto e voi siete super, Grazie. vi mando una foto con tutta la mia collezione dei gormiti, il mio preferito è Hurricane. Guardate quanti ne ho! Un abbraccio grande grande! Hai davvero una gormitica collezione! Johnny, adesso è arrivato il momento di un contenuto speciale perché Christian Sasson ci sì. ha mandato la sua baby dance! Vai col video! Wow. Mas, para pero... Mai Bellissima, visto? Sei, sei anche più bravo di Giada, bravissimo. Eh sì, forse sì, sì è, è vero. vero. vero si è, è, è allenato, vero. secondo me, durante questa parte. Sicuramente sei più bravo di me e non ci vuole molto con la danza, non ci vuole molto. Però c'è scritto ancora dedica. Allora, Sentiamola. adesso te la leggo. Ciao Johnny e Giada, mi chiamo Christian e sono un vostro fan. Ho 8 anni. Giada, sei tanto carina. Il mio preferito nei Gormiti Show è Johnny, però. Eh, eh, eh, davvero, eh, okay. Perché sarà sicuramente forte come me. Il mio gormito preferito è Carion e anche Electrion. Mm. Ciao, vi guardo sempre e spero che leggiate il mio messaggio siete magnifici grazie. ciao Cristian grazie, e sei, grazie mille. e sei magnifico anche tu sei magnifico eh anche sì. tu. Eccoci, amici, adesso è arrivata la foto di Gormatteo. Ciao Giada Johnny, grazie per aver pubblicato la mia fotografia con tutta la mia collezione gormitica di giochi e riviste. Vi invio la mia immagine vestito da Lord Electron per il carnevale. Guardo wow, qua. è bellissimo! Wow, sicuramente hai fatto una bellissima figura con tutti i tuoi amici. Ti vero bene questo costume? Eh, sì, eh sì. Una foto senza dedica ce l'ha mandata Lorenzo. Ed eccolo qui che si abbraccia, wow. penso con la sua sorellina. Oh, wow, guarda. qui quanto la sua collezione, ha eh, su okay. pure il bracciale. Il bracciale, il bracciale. Finisco io con l'ultima foto Ciao Giada e Giovanni, sono Lorenzo Boraso, ho 7 anni e vivo a Padova Mi piacerebbe tanto essere invitato nel vostro studio per conoscervi e registrare un episodio Vi seguo sempre, ciao Lorenzo eh Beh, sì. Speriamo di conoscerci presto Può essere una bella idea perché abbiamo, abbiamo già avuto un piccolo presentatore con noi, Edoardo eh sì, è vero, è vero eh sì. Bene Giada, siamo arrivati alla fine di questa puntata Dove sì. devono mandare i disegni i nostri Dovete amici? Dovete mandarli a gormitishow.gormiti.com eh E sì. noi li mostriamo, e li facciamo vedere in puntata Giada, è proprio la fine e dobbiamo eh sì. salutarvi. Cosa Continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Giusto e soprattutto iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like! E condividete il video, mi raccomando! raccomando. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! ciao!